Ciao ragazzi di nuovo insieme come va? Allora eh, va, continuo con eh, le vostre richieste fortunatamente sono piovute dal cielo come una benedizione eh, che mi permettono di avere un mio programma eh, a lungo termine eh, per questo nuovo anno allora ora oggi voglio rispondere a Fabio, la precisione Fabio Fabio da eh, non sbagliare qualsiasi Fabi che mi seguono, Fabio Fabio che mi chiede eh, eh, come poter risolvere il problema delle corde a vuoto, mi spiego meglio, un problema che ho avuto anch'io, ricordo una volta quando ero un ragazzetto, quindi 40 anni fa, <ride> andai dal mio insegnante dell'epoca e mi disse proprio alla prima lezione o qualcosa del genere, mi fai una scala di Fa maggiore? Mi misi lì e feci questo, più o meno. Poi mi disse, bene, ora me la fai utilizzando eh, tutte le corde a vuoto che hai disponibili. Che pensai, ok? Sulla scala di Fa maggiore c'è la c'è anche il re quindi potrei utilizzare eh, queste due corde a vuoto mesi lì e sembravo totalmente eh, er ero in confusione perché avevo perso i miei eh, diciamo eh, no no non, non visualizzavo più sulla tastiera i miei percorsi quindi le mie eh, come si chiamano, insomma, quelli che, che usano chitarristi, eh, box, qualcosa del genere. Eh, per il semplice motivo che io avevo studiato le scale, come gli arpeggi, come qualsiasi altra cosa, ho appunto degli schemi precisi e non pensando a intervalli, alle note, eccetera eccetera. Questo fu un campanello d'allarme molto forte, che eh, infatti riscontravo quando ad esempio eh, dovevo suonare un brano eh, ad esempio leggevo le tab anch'io cosa che poi fortunatamente ho eliminato e quando trovavo ad esempio eh, un passaggio facciamo conto non so cosa ho fatto però comunque questo io me la riscrivevo invece di fare questo Faccio questo. Ho fatto questo allora. Lo riscrivevo così. Proprio perché almeno eliminavo il corde a vuoto. Per me erano un problema, erano di intralcio, erano... Eh, mi confondevano. Allora. Fortunatamente poi ho iniziato a studiare con un criterio diverso tutto, quindi arpeggi, accordi, scale eh, e quant'altro, e eh, ho buttato via tab, ho buttato via box, schemi, chiamiamoli come volete, e ho iniziato a pensare eh, in ogni cosa che facevo, agli intervalli per prima cosa, quindi eh, a scala maggiore so che ha la tonica, poi la seconda maggiore, la terza maggiore, la quarta giusta, eccetera. Eh, oppure negli arpeggi, fa maggiore, c'è cioè la terza maggiore, poi la quinta giusta, eccetera. Oppure alle note, quindi fa, la, do, oppure fa, sol, la, si, bemolle, do, eh, re, mi e fa per la scala. Eh, altra cosa, esercitarsi. Fondamentale questo, soprattutto quando ad esempio io ho iniziato poi, anzi suonavo già fretless, eh, dove le corde a vuoto molto spesso eh, sono preferibili rispetto alla nota suonata perché ci danno eh, comunque una sicurezza sull'intonazione mentre suoniamo a volte eh, suonare una corda a vuoto piuttosto che la stessa nota suonata ci fa capire e eh, ci facilita molto spesso l'esecuzione eh, intonata di una linea, di una frase, eccetera. Quindi non resta che dirvi eh, qual è stato il mio modo per risolvere questo problema. Allora, rimaniamo un attimo sulla scala di Fa maggiore. Oggi ci piace questa. L'abbiamo detto che le note che la compongono sono Fa... Quanto poi scrivo tutto. Ho preso un Fa diesis. Fa... Sol, mi raccomando scaricate sempre i pdf che allego alle lezioni che sono utili fa, sol, la, si bemolle, do, re, mi e fa come sapete se proseguo vado a un'ottava sopra e avrò le stesse note fa, sol, la, si bemolle, do, re, mi, fa allora, se io volessi eh, partire da qui, da questo fa sul decimo tasto della corda di Sol, e arrivare qui, senza suonare eh, assolutamente, guai, le corde a vuoto, dovrei fare una cosa del genere. Oppure in senso ascendente, se invece io inizio a studiare la scala in varie eh, diteggiature io faccio sempre questo esempio: di studiarsi le scale, gli arpeggi, tutto con almeno tre. Eh, sistemi, tre diteggiature, tre modi quindi la posso fare così, ora ho preso una scala un po' eh, mi costringe qui a partire subito facciamola dall'ottava da qui, ottavo tasto della corda di La ok? Allora io posso fare questo ottavo, decimo settimo del Re ottavo, decimo settimo del Sol nono decimo posso però anche fare così ottavo decimo dodicesimo dell'a ottavo decimo dodicesimo del re nono e decimo del sol ma posso anche fare così eh, prendiamo da qui la stessa cosa fa suonate con tre diteggiature diverse le chiamo eh, con il nome del dito di partenza quindi la prima che ho fatto la chiamo la, la posizione del dito medio o secondo dito quella con cui parto la seconda che ho fatto la posizione del primo dito del dito indice e la terza il dito mignolo o quarto dito In questo modo io ho già tre modi per suonare la stessa scala, quindi quando poi eh, la vado a studiare su tutta la tastiera, se io mischio queste tre eh, diteggiature e le, le, le suono su più ottave, eh, ovviamente per la possibilità del mio strumento, quindi chi ha più corde avrà più possibilità, chi usa 4 come me ne avrà un po' meno, però mi abituo a... Eh, dire passo due settimane sulla scala di fa eh, è un esempio o un mese sulla scala di fa poi passo quella di sol eccetera mi metto lì e studio la scala oppure l'arpeggio eh, ora ho fatto esempio la scala la scala maggiore su tutta la tastiera cosa succede parto lentamente e penso eh, alle note quindi fa sol la e ho già suonato una corda a vuoto quindi fa solo uh, si bemolle no? fatto altro che mischiare le tre diteggiature, su più ottave ovviamente. Quindi parto con quella dell'indice ad esempio, qui sono arrivato a fa l'ottava sopra, la mischio con quella del medio, sono arrivato all'ottava ancora sopra, parto con quella eh, dell'indice di nuovo. Un'altra cosa che mi ha aiutato tantissimo è dividere la tastiera in eh, tipo tre o quattro parti, o meglio mi studio tutte le scale, eh, sui primi mi, mi delimito, eh, questa è una cosa che mi insegnò proprio quel, eh, quel maestro, quell'insegnante, mi insegnò l'insegnante di delimitare eh, la tastiera in porzioni, in, eh, in parti, mi disse fammi tutte le scale maggiori sul eh, entro i primi quattro tasti, quindi non suonare mai il quinto, come se il basso si fermasse qui. Questo ti costringe per forza a, a usare le corde a vuoto e ti costringe a pensare le scale diversamente non è più i famosi schemi che dicevo prima andiamo a vedere facciamo un attimo quella di fa rimaniamo in fa quando arrivo alla terza nota per forza devo prendere la vuoto altrimenti andrei a suonare al quinto tasto ma abbiamo detto che basso si ferma qui quindi farò questo che il re lo prendo a vuoto sono arrivato all'ottava sopra le faccio tutte ora lentamente. Questo è un esercizio un po' più eh, complesso la sto andando un po' veloce forse, eh, però vi faccio vedere quindi parto dal Mi, che è la prima nota che ho faccio Mi maggiore poi fa maggiore fa diesis maggiore finché ne ho la possibilità, quindi arriverò al Si sì perché è l'ultima nota disponibile che ho e che poi inizia il quinto tasto, cioè arrivo al quinto tasto e abbiamo detto di lavorare sui primi quattro. Allora, vado col Mi Fa Fa diesis Sol. Gliesi. A. Si Do, e mi fermo perché se no vado sul quinto quindi mi fermo al do quindi ovviamente questo esercizio si può modificare a proprio piacere posso fare una scala ascendente e quella dopo quindi mi ascendente fa discendente e così via quindi serve eccetera eccetera, oppure posso farle tutte discendenti eh, quando ho lavorato tanto, ma tanto, ma tanto, sui primi quattro tasti, quindi inizio con gli arpeggi, eh, mi maggiore a triade poi fa maggiore fa diesis sol a ah, sol diesis la si, si bemolle si eh, quando ho fatto tutto questo poi eh, cam cambio l'ordine ad esempio posso fare anche eh, ad esempio parto da Do, però parto dalla nota più, più grave che ho a disposizione, quindi parto da Mi, con le note di Do, quindi. Poi invece di andare sul Do diesis, vado ad esempio sul Sol, quindi faccio eh, per quinte, quindi eh, il Sol posso partire da Mi anche in questo caso. Che fa parte di sol poi dal sol vado al re quindi dal re partirò dal fa diesis che è la prima nota che ho a disposizione questi sono tutti esercizi che mi invento sul momento dopo una ventina di anni passati sui primi quattro tasti eh, ci si può spostare sul range diciamo medio dello strumento fare quindi eh, ad esempio scala di si bemolle poi quella di si, quindi facciamo dal quinto al decimo, ho e... detto di si ah ok sembra do, do diesis tutto questo mi costringe, come dicevo prima, a vedere le scale, gli appeggi e tutta la musica in un altro modo, quindi a conoscere perfettamente la mia tastiera e essere poi libero eh, di suonare le linee di basso come più mi piace non con sempre le solite eh, posizioni, anche perché a volte le corde a vuoto, per l'appunto, sono fondamentali e di aiuto clamoroso quando soprattutto si fa dei passaggi difficili o anche perché hanno un sound diverso cioè eh, una linea suonata così sarà diverso da, da questo proprio perché le corde a vuoto hanno un suono diverso anche se la, la nota è la stessa come il discorso di suonare un Do qui un Do qui o una linea qui qui le note sono so le solite ma eh, il suono cambia quindi, ragazzi, io spero che in questa occasione di essere stato chiaro. Seguite sempre il pdf che metto in allegato al link qui sotto. Per ulteriori chiarimenti, ulteriori domande, scrivetemi, chiamatemi, venitemi a trovare a casa, eh, fate quello che volete. E, eh, chi era? Fabio, Fabio, spero in parte di averti un po' dato qualche dritta per studiare in questo modo e per risolvere questo problema che hai e che ho avuto anch'io. Quindi ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo video.